Ho una serie di consigli, la saggezza di 25 anni di successi ed errori nell'industria della ristorazione. Ho qualche suggerimento anche per il crescente numero di persone che stanno considerando di diventare chef professionisti come seconda carriera. Anzi, dispiamoci di voi per primi. Allora, volete diventare chef? Volete veramente, veramente, veramente diventare chef? <coughs> È vero che se ne parla tanto, è vero che siamo eh, diventati un po' tutti dei piccoli maniaci eh, riguardo al, al cibo, alla gastronomia, tutti ormai eh, siamo diventati dei cuochi provetti, tutti ormai ci sentiamo autorizzati a parlare di, di ricette. Eh, secondo me c'è anche una parte buona in questa mania, alla fine l'attenzione per il cibo e per la qualità del cibo è una cosa giusta, Uh, senza esagerare il, il romanzo di Bourdain devo dire è molto interessante perché racconta anche di una fase pre-mania uh, ossessiva no? riguardo al cibo racconta, è un romanzo molto rock and roll è la sua avventura che va dagli anni 70 in poi eh, e quindi lo ritrae in questa specie di percorso quasi infernale da una cucina all'altra, anche cucine, insomma, umili, non di ristoranti stellati. Ma credo che la, la molla principale sia il fatto di calarsi el, nella voce e, nel, e forse anche proprio nel, nel corpo, di un, di un altro cosa che mi succede un po' quando faccio l'autore per altri quando scrivo canzoni per altri mi succede di, di godere di questo piacere un po' perverso del mettersi nei panni dell'altro io sono molto eh, amante anche di certe cose, programmi radiofonici, radiodrammi io sono un po' uno anni '70. Da, da questo tipo, punto di vista, quindi mi piace ad esempio quando guidando in macchina sento raccontare delle storie da voci più o meno interessanti, ma comunque mi piace sentire una voce che mi racconta delle storie e quindi insomma, credo che diventerò un sempre più attento fruitore di, di audiolibri.